Digitaliani, buongiorno, buon pomeriggio o buonasera a seconda dell'orario in cui vedrete questo video. Io sono... Cosa c'è Giovanni? E eh, anche io non vado più dal barbiere, eh? Vabbè, rifacciamola. Digitaliani, buongiorno, buon pomeriggio o buonasera a seconda dell'orario in cui vedrete questo video. Io sono Paolo Rossi e vi do il benvenuto qui su Pillole Digitali, un contenitore di tecnologia applicato alla quotidianità siamo arrivati al 31 marzo e come ogni anno dal 2011 oggi si festeggia il World Backup Day la giornata mondiale del backup fondamentale per salvare i nostri dati e la nostra vita digitale e non cadere nella rete del pesce d'aprile devo dire la verità in questo periodo non sono molto ispirato sarà che siamo al termine del primo trimestre dell'anno e io ho continuato a lavorare benché sia ovviamente in smart working come dicono quelli fighi, sarà eh, questo isolamento forzato, eh, della, come ho detto prima, dal 26 febbraio, ma ieri ho avuto la conferma che è necessario sensibilizzare sempre di più tutti noi digitaliani sul tema del backup, sull'eseguire una copia della propria vita digitale. E non, è non è importante che voi siate architetti, geometri, avvocati, imprenditori, eh, marketer, oddio marketer, vabbè o comuni mortali eh, l'importante è che facciate un backup perché il backup è quella cosa che andava fatta ieri non oggi quando ormai è troppo tardi e infatti cosa vi dicevo? Ieri mi arriva un messaggio che cito testualmente Lo prendo qui nel foglio e lo leggo Perché non me lo ricordo uh, Ciao, come va? Scusa se disturbo, bla bla bla Le erogne capitano sempre nel periodo peggiore Bla bla bla Ho questo disco esterno che da oggi il PC non legge più E non vede niente Ho provato con un programma che ho scaricato Mi vede le cose dentro, ma va al rallentatore E poi mi chiede di acquistare Tu hai qualche metodo per recuperare i dati? Eh sì, ce l'ho, eh, è un backup È un backup quindi mi sono detto, no, nah, non è possibile, devo fare qualcosa di più. Non è possibile che tutti i nostri dati siano solo su un misero hard disk esterno che potrebbe guastarsi, cadere, rompersi, bagnarsi di Coca-Cola o caffè o mangiato dal vostro alano color cappuccino uscito dalla, dalla pubblicità del mulino bianco. Se si chiama backup vuol dire che deve essere una copia. Ma se i nostri file sono solo o sul PC o sull'hard disk esterno qualcosa non va. Non è un backup. Quindi esempio pratico pratico pratico io sul mio pc ho documenti di lavoro, tutte le foto, documenti da casa, applicazioni importanti, bla bla bla eccetera eccetera e ho una copia di questi su due dispositivi su due hard disk esterni, diciamo così tanto per farvi capire una giornatissima perché è quasi in real time l'altra è settimanale, quindi una copia settimanale su un altro dispositivo quindi ho due copie, quindi una giornatissima e una magari di pochi giorni in una giornata e questo è quello che faccio per i miei dispositivi fissi mentre per quelli mobili quante volte avete perso la rubrica le foto della sala parto con vostra figlia in, in braccio eh, con vostra moglie ancora in lacrime oppure il primo dentino la prima quarantena <ride> la quarantena è insentibile il primo piatto fotografato Ecco, quello che faccio io è questo io faccio una copia dei dati in cloud e di tanto in tanto copio i dati sul dispositivo fisso. Quindi lo collego ai miei dispositivi, scarico, faccio una copia di quello che c'è sul mio smartphone e lo faccio sul mio dispositivo fisso. Così viene backupato tutto nel sistema di che vi ho detto prima. E non ho un dispositivo, uno smartphone, diciamo così, con scheda di memoria espandibile, quindi con una SD card, dove SD sta per Secure Digital Card. Quindi talmente Secure Digital che se ne guastano, che è un piacere, perché credo di averne viste una decina nell'ultimo anno tra amici e parenti che mi pregavano, pregavano Santa Card <ride> nel recupero dei dati. Io sono paranoico da questo punto di vista, devo dirlo, ma basta poco, basta poco per fare una copia dei dati. Ormai gli hard disk esterni o il cloud sono veramente economici per quello che riguarda il privato. Per quanto riguarda l'azienda ne parliamo e questa non è la sede adatta. Quindi per quanto riguarda i dispositivi mobili, sfruttate il cloud, esistono anche servizi gratuiti, ma con 3 euro veramente potete avere uno spazio enorme anche per la famiglia, quindi basta che lo compri il capofamiglia e lo condivida con tutti gli altri. Mentre per i dispositivi fissi vi dovete assolutamente comprare un bel hard disk esterno, vi scaricate un bel software di backup, ce ne sono anche di gratuiti che funzionano molto bene, non faccio nomi per non fare pubblicità, ma ce ne sono diversi o se non volete addirittura scaricarvi un software di backup gratuito, vi fate una bella copia a manina dei file che vi servono. Quindi copia, CTRL-C, CTRL-V sul disco esterno, perfetto, preciso, copia dei file. L'importante è farlo sempre, cioè non oggi e poi fra un anno, perché poi mi chiedete recuperami i file qua sopra. Eh no, non si può fare. Visto che abbiamo ancora, sicuramente ancora molto tempo prima della, della delle gabbie eh, della, della quarantena, mi prendete un impegno importante per questa giornata, perché il backup è quella cosa che andava fatta ieri. Quindi il 30, non il 31. L'impegno per il World Backup Day è Giuro solennemente che il 31 marzo farò il backup dei miei documenti e ricordi preziosi. E condividerò questo video perché non posso sopportare l'idea che i miei amici e i miei familiari ne siano sprovvisti. Chiaro? Dato che un like non si nega a nessuno, se questo video vi è piaciuto cliccate mi piace e se pensate, e sono sicuro che lo pensate, che questo video possa interessare a qualcun altro e sono sicuro che interesserà anche a qualcun altro, non esitate a condividerlo. Vi invito a mettere un like alla mia pagina ufficiale qui su Facebook e eh, ed iscrivervi al canale YouTube ricordandovi di cliccare sulla campanella per essere avvisati alla nuova pubblicazione di ogni video. Quindi per questo... Oggi Per rimanere in contatto con me, scusate me lo dimenticavo, non dovete fare altro che digitare Paolo Rossi T sui maggiori social network o consultare la pagina contatti di pilloledigitali.eu. Non mi resta che ringraziarvi per l'attenzione e darvi appuntamento alla prossima pillola digitale.